Radio Anch'io sono le 8.43, abbiamo 13 minuti per parlare di un tema, quello dico perché chiederò ai miei ai nostri interlocutori concisione, è un tema di grande importanza. Oggi ci sono due pagine sul quotidiano domani. Lo sfruttamento nei campi non è solo una piaga italiana, perché l'associazione Terra, di cui Fabio Ciconte è il direttore, un'associazione ambientalista, ha pubblicato una ricerca molto accurata sul caporalato non soltanto in Italia diciamo così, ha allargato il quadro al sud Europa e devo dire che il titolo della ricerca stessa fa riflettere. Il caporalato, una questione meridionale. Ci Conte, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Perché una questione meridionale? Che cosa ha significato ampliare il quadro? Ma in un momento in cui il dibattito politico è concentrato molto sull'Europa, noi volevamo aprire una finestra per capire se il, il caporalato e noi in questi anni abbiamo denunciato e combattuto fosse presente anche in Europa ed effettivamente nell'indagine di campo che abbiamo fatto abbiamo visto come anche in, in Spagna, in Grecia e in Italia il tema e il fenomeno sia molto presente. Cioè questi tre paesi quindi ci conto? Sono i tre paesi che abbiamo diciamo, indagato e la produzione di fragole, di angurie, di ravanelli, eh, di cocomero, di uva è spesso fatta eh, con lo sfruttamento di donne e uomini, spesso migranti che vivono in condizioni di sfruttamento, sottopagati con contratti eh, che sfiorano diciamo, situazione veramente sì. di schiavitù e violazione dei, dei diritti umani c'è un elemento che a me ha colpito molto l'estate scorsa ad agosto eh, Eleazar Blandon un migrante che raccoglieva i coccomeri in Spagna muore eh, sotto il di 44 gradi negli stessi giorni in Italia eh, un grande gruppo di scount lancia una promozione sui cocomeri a un centesimo al chilo cioè praticamente un, centesimo, il al chilo, un sì. centesimo al chilo ora non c'è un nesso tra il patto spagnolo e quello italiano ma c'è il terreno di cultura dentro cui si sviluppa il, e cresce il, il caprolato dove cioè la produzione di cibo e la vendita di cibo a prezzi stracciati, è diventata l'unica bandiera con cui viene fatta oggi l'agricoltura. La per cui noi abbiamo trovato lavoro grigio, lavoro a Cottimo, pensate nell'agropontino, eh, quindi nel Lazio, Ravanelli, eh, pagati al a lavoratore indiano. A, 0,2 centesimi per ogni mazzetto, cioè una cosa totalmente illegale che mantiene il, eh, il lavoratore in una, in una situazione di subalternità eh, nei confronti del Perché del, è l'anello più debole di una filiera fragile, questo è il punto conte è l'anello che non conta niente quando la filiera è povera perché noi dobbiamo comprare i prodotti a pochissimi centesimi sul banco del supermercato chi ne paga le conseguenze è il, uh, il lavoratore allora oggi bisogna rendersi Vabbè, ma il conto il consumatore che dovrebbe che fare però ci conti si mette nel no, pane il, il consumatore impoverito il consumatore, il consumatore deve fare poco quello che deve, deve intervenire sono le, le filiere quindi a partire dal, dal, dalla grande distribuzione e eh, mi lasci dire anche anche le istituzioni. In questo caso le istituzioni europee che devono capire che mm. il fenomeno del caporalato esiste in tutta Europa e che va gestito con le politiche attive che permettono di debellare Conte, questo le fenomeno. Le faccio un'ultima domanda, poi sentiamo, visto che lei ha sollevato dei, delle questioni, dei problemi eh, veramente urgenti, Giovanni Minini che è il segretario generale della Fai CGL e Massimiliano Smeriglio che è europarlamentare indipendente eletto nel Partito Democratico. Dicevo, Ciconte, l'Italia si è dotata di una legge sul caporalato che mi pare... Eh, sia buona, ci conto, ora non avventuro in campi non miei eh. Sì, è una legge importante, la legge 199 del 2016, mm. che Terra, insieme alla Fly CCL, insieme a tante mm. altre realtà hanno combattuto per, per avere quella legge, e quella legge va difesa mm. e gli stati membri eh, in questo caso della Spagna e della Grecia dovrebbero dotarsi di una, di una legge simile, ma io mi spingo anche più E eh no, ecco, di qui veniva eh, la domanda però ci conto, noi abbiamo una legge migliore di quella spagnola e greca, e però ma le condizioni il... di sfruttamento sono le stesse perché bisogna in questa fase bisogna intervenire sulla prevenzione del fenomeno perché dobbiamo togliere quelle condizioni che dicevo prima che generano il fenomeno dello sfruttamento altrimenti noi saremo bravissimi a, a scovare i caporali e le condizioni di sfruttamento ma dobbiamo essere bravi a fare in modo che quelle condizioni non si generino più e questo si fa anche partendo dal dall'Europa per esempio la, la nuova PAC che è in corso di approvazione cioè la sì. politica agricola comune cioè i soldi che diamo agli agricoltori di tutta Europa eh, per quanto è una PAC che dal nostro punto di vista è drammatica dal punto di vista ambientale mm. ha però un elemento importante che è la clausola sociale che la prima volta viene messa è che Beh. appunto insieme all'ESPAT eh. e alla FLAI questo, questa clausola permette sostanzialmente il pagamento dei contributi se cioè, rispetto i contratti di lavoro.